a tutti carissimi amici ben ritrovati nel mio canale sono qui a fare una passeggiata nel bosco come avrete notato e eh, pensando a voi ho deciso di attaccare un attimo questo video perché avevo un pensiero in testa eh, che doveva in qualche maniera trovare manifestazione e spero che questo mio pensiero sia utile un po' per tutti voi la vera schiavitù dell'essere umano, come ho detto in altri video talvolta, è una schiavitù percettiva. Cioè, nessuno di noi, bene o male, è imprigionato con le sbarre o con, con delle catene alle mani e ai piedi, ma ci sono prigioni ben più forti. E siccome sono prigioni che sono continue, nessuno si accorge di essere in trappola. Basti pensare ad esempio al corpo fisico. Avere la coscienza identificata nel corpo fisico è non avere chance, non avere alternativa. Tanto che di notte, quando l'anima vola, quando la coscienza si stacca dall'identificazione col corpo fisico, Cosa succede? Si perde consapevolezza, si va tuffati nell'acqua, nelle acque no? dei sogni. Quindi capite che se ci si stacca dal corpo, come accade ogni notte, però cos'è che rimane? Poco o niente. Quindi, ad esempio, la prigione del corpo fisico è più che tangibile. Ma vedete, un po' l'avete visto nei miei video un po' l'avrete visto nelle ricerche vostre sulla vera magia e sulla Kabbalah, che avete notato sicuramente che parlano di cose un po' strane e che tecnicamente sono scienze della vita e della percezione. Ma cosa si intende con questo discorso? Si intende esattamente che dal 1700 in poi o meno, diciamo negli ultimi 300 anni, negli ultimi 400 anni, è stato fatto un pilotaggio ben preciso per rendere l'uomo ancora più schiavo e mai che l'uomo se ne accorga, creando di fatto una pseudoscienza, nel senso che una scienza comunque sia manipolata ai vertici, e basando l'intera realtà delle persone su questa nuova scienza. Come se dal 1700 in prima, i precedentemente, fossero stati tutti scemi, tutti primitivi, tutti cretini, e arriva Newton, da lì in poi, allora tutto cambia. Non è così. Non erano tutti scemi. Ma andiamo un attimo per grado. La vera prigione di cui io vi sto parlando, che è la più grande prigione in cui l'essere umano è stato messo, è l'essere divisi a metà. Allora, voi dovreste immaginare, per capirmi, una mente razionale e una mente inconscia ormai questa storiella si sa abbastanza, no? Allora, la mente razionale è quella che, ad esempio, nella Kabbalah viene chiamata Binah. Binah è la madre di tutte le forme, quindi è la nostra percezione razionale del mondo. Ma attenzione, che non vi confondiate, perché razionale non significa qualcosa di intellettuale, qualcuno che ragiona molto, io sono più emotivo, te sei più razionale, no, no, no, no, no. Razionale significa guardatevi intorno che cosa stavate vedendo, per esempio questa è una sedia. Ora andate dal vostro partner, da, da chi è in casa con voi, gli dite scusa cosa vedi qui? E lui ti dirà questa è una sedia. <ride> Quindi, razionale significa in realtà oggettivo. Mm? Andiamo all'altra parola, bina, ok, la comprensione. Andiamo all'altra parola, inconscio. Tutto l'abisso che c'è dell'inconscio, voglio dire ricerche di psicologia da Freud a Young, eccetera, dicono chiaramente che il conscio è quel 5% di tutto il 95% dell'inconscio. Allora, l'inconscio, sapete cosa è? è tutta quell'informazione che ti arriva senza essere processata, tutto quanto. Allora, questo nella Kabbalah si chiama chokhmah, ed è il principio della saggezza. Ora, queste due sefirot, chokhmah da una parte, Bin'ah dall'altra, devono avere una comunicazione tra di loro per poter funzionare. Perché? Perché se c'è soltanto inconscio, se c'è soltanto chokhmà, cosa succede? Che tu hai continua percezione, ma non sai che cosa stai percependo. Se tu hai solo bina, tu non hai nuova percezione, vivi in un loop, vivi in una storia che ti sei creato magari 30 anni fa e adesso continui semplicemente a vivere questa storia che ti continui a raccontare senza che ricevi nuova percezione da Dio, dall'infinito, dalla vita stessa. Allora, questa relazione in noi è stata stroncata ed è questo che rende l'uomo schiavo. L'essere completamente abbindolato perché abbiamo... ha ehm, consentito che... Questa realtà oggettiva, quindi siamo nella parte razionale, questa realtà oggettiva è la cosa più importante di tutte. La mia parte soggettiva del mondo invece passa in secondo piano e addirittura non è per niente importante. Allora mi seguite? Se qualcuno riesce a seguirmi, questa è la prigione di cui volevo parlarvi. Cioè l'aver abbindolato le persone, che la, la nostra percezione soggettiva, quindi l'inconscio, quindi soggettiva, non è importante. Non è importante perché tanto se io una cosa la vedo in un modo, te in un altro, non importa, quella è sempre una sedia. Allora, seppur è vero che naturalmente la percezione oggettiva, allora ora abbiamo questi due termini, sono sempre i soliti, eh, però percezione oggettiva e percezione soggettiva. Allora, se la percezione oggettiva è molto importante per tantissimi parametri vitali, per riuscire a vivere assieme, per riuscire a orientarci, eccetera, eccetera, non dobbiamo assolutamente dimenticarci che la parte soggettiva, cioè come te vivi il mondo, è altrettanto importante. I saggi dicevano che quando muore una persona, muore un intero universo. Così come se tu aiuti una volta qualcuno, tu stai aiutando un intero mondo, un intero universo. Non stai aiutando qualcuno, stai aiutando un intero mondo, perché quel mondo è solo manifesto grazie a quella persona. Miracolo della vita? Certo, la vita è un miracolo. Allora, vivere la vostra vita ammozzati a metà, cioè dicendo quello che è concreto, che è oggettivo, eccetera, è importante, il resto non è importante. Crea malattia, crea distorsione, crea tutto quello che abbiamo nella nostra società oggi. Di brutto, di malvagio, di distorto. Perché? Perché se voi osservate soltanto un attimo, per esempio, uno potrebbe avere tantissimi soldi, potrebbe essere milionario, figlio di persone ricche, ad esempio, ma nonostante ciò, quante storie abbiamo visto, no, quella, di adolescenti, figli, di ricchi, eccetera, eccetera, che non sono soddisfatti, devono dedicarsi alla droga, devono dedicarsi allo svago estremo, devono dedicarsi all'uscire all in qualche maniera, quante storie ci sono del genere? E hanno tantissimi soldi. Allora, oggettivamente loro hanno tantissimi soldi, ma soggettivamente non sono ricchi avete capito? Ma anche nella nostra vita individuale, e ora ci si arriva, eh, anche nella nostra vita individuale funziona alla stessa maniera. Osservatevi, c'è una cosa oggettiva, più o meno, di quello che succede, ma poi c'è come la pensate voi e non è importante la vostra risposta a quello che succede, è fondamentale. Tutte le volte che soffrite, soffrite perché state rispondendo a un evento. Tutte le volte che siete felici, siete felici perché state rispondendo a un evento. Ed è questo il risveglio della nostra soggettività che apre poi il mondo, le porte al mondo sottile e al mondo degli spiriti. Questo è un grandissimo segreto che di solito non viene mai detto. Il mondo della magia vero, il mondo degli spiriti, il mondo del sovrasensibile, i mondi sottili, i mondi astrali. Allora, sono mondi soggettivi. Ma cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che quindi non esistono, sono soggetti Eccola, risiete tornati nella trappola. Perché? Perché soggettivo non significa che non esiste. Significa che se andiamo nei mondi sottili, io avrò una esperienza dell'accaduto. Tu ne avrai una diversa in base al tuo codice di traduzione della percezione. Ecco perché scritti che abbiamo dei profeti dell'antico, eccetera, se voi li guardate sono diversi, profondamente diversi sempre visione dei cieli, visione del cielo, alcuni salgono e vanno in cima alla montagna e poi sopra, alcuni discendono e vanno nelle profondità e sotto i mari, le visioni non sono uguali perché non sono oggettive, sono soggettive, però attenzione di nuovo, soggettivo non significa non reale, soggettiva è chokhmà, cioè l'inconscio che si mostra un attimo a noi così com'è, senza che sia condiviso con tutto il mondo, è privato, però una visione degli spiriti cambierà a seconda per esempio della cultura della persona e del background culturale della persona. Ora, naturalmente i maghi e gli esperti poi della vera percezione hanno dei parametri, ok? Ci abbiamo dei parametri con cui si vede se la persona è davvero nel mondo sottile di cui stiamo parlando, dell'area di esplorazione, perché non è che si va a caso, non so se lo sapete, non è che si prende e si va a caso, ci sono delle mappe precisissime e se la persona è lì vedrà le cose soggettivamente, non, non è oggettivo, è soggettivo, però ci sono dei punti chiave, per esempio di come ti rispondono le entità, dei, dei gesti che tu gli fai e loro come ti rispondono a quei gesti ci sono dei punti chiavi che è chiaro millenni di storia un po' di esperienza ce la siamo fatta no? alla fin fine su queste cose e quindi ci sono delle chiavi ma non vi illudete siamo nei mondi della soggettività quindi dov'è la porta? dov'è la vera porta per accedere all'unica vera magia all'unica vera conoscenza alla Kabbalah pura la porta sei tu stesso se volete fare i viaggi planetari e esplorare i piani di Marte, i piani di Venere, eccetera, non ci si va fuori, si sprofonda dentro di noi. E il primissimo passo, i primi piccoli passi, sono proprio fermarci ogni giorno 10 minuti, chiudere completamente gli occhi, isolarsi tutte le pratiche profetiche, le pratiche magiche richiedevano isolamento anche se per poco ma isolamento perché non puoi metterti a praticare se dall'esterno degli stimoli ti stimolano il sistema nervoso non è possibile far niente perché il nefesh rimane dentro il corpo è stimolato, okay? anche della musica no quindi chiudere gli occhi vi, vi do una tecnica che potete provare tutti quanti per liberare il vostro inconscio per liberare il vostro potere vero e piano piano farlo esistere. Smettere di dire se non è oggettivo non esiste, non è vero. Non è vero. Perché la nostra risposta soggettiva a quello che succede è percezione, anche essa. Capite cosa voglio dire? Mm, per esempio, io posso fare una cosa, ma se non mi occupo di come la persona magari... Prende quello che io faccio, se, se, la sto so, se la sto facendo soffrire, oppure se gli farò una cosa che lo renderà felice. Se io non considero queste cose, in quale società pensate che andremo a vivere? Se uno non considera l'amore della persona che ha accanto, l'amore dell'amico, l'amore del vicino, l'amore del prossimo, in quale società credete che andiamo a vivere? Ecco la distorsione di cui vi parlavo ma tutto nasce perché vi hanno inculcato che la realtà oggettiva esiste, è importante, la realtà soggettiva, eh, vabbè, ecco, è la porta, è la porta che non vogliono, ci sono proprio delle forze precise in questo mondo, che non vogliono che l'uomo entri dentro se stesso, fanno di tutto, compresa la manipolazione dei cibi, Fanno di tutto, impulsi televisivi, impulsi al computer, impulsi, impulsi per cosa quello che vi stavo dicendo, cioè stimolare il sistema nervoso affinché tu non entri mai in te stesso. Vi faccio un, un esempio, non so se mi riuscite a capire, ma per esempio ieri stavo lavorando con dei nomi divini specifici, molto molto potenti, con una pianta di malva. Allora, Praticamente tu fai e ascolti, non è che vai in trance, tu fai e ascolti un attimo quel che succede, no? Ho pronunciato una volta, due volte, dei piccoli, mh, dei piccoli suoni giusti, del, delle delle lettere divine. E beh, basta, l'ascolto c'è, tanto non è che mi aspettavo che succedeva nulla, no? Era però, dovevo testare il linguaggio della natura. Allora, faccio per andare via, con la quota dell'occhio vedo... Una figura sopra a questa malua Quindi non è che io ci stavo pensando Ma io neanche pensavo a contattare lo spirito della pianta Ma nemmeno per sogno Il mio esercizio era scientifico sulle lettere eh, sacre Specifiche lettere Codici, no? Sono codici di programmazione della realtà E allora, con la cosa dell'occhio vedo una figura e Allora, se io non fossi soggettivo Direi, lascio perdere, eccetera E perdo la percezione Allora, siccome io sono soggettivo Capito? Il mio La mia eh, saggezza pura è in contatto con la binà, cioè con la comprensione. Allora io ho fermato un attimo quella percezione, non, è, non mi scappi, è una specie di caccia. Ecco perché si chiamano mondi sottili. Perché Devi andare un attimo a caccia, fium, arriva, se tu lo lasci perdere, hai perso quella percezione. Non è che ti arriva un mattone in testa, è il contrario, devi essere più sottile te. Mm? Allora ho fermato un attimo la percezione, sono tornato tre passi indietro, ero andato un po' avanti e... C'era una meravigliosa figura sopra alla malva, una bellissima donna, una dama vestita tutta di bianco, che fermava e curiosa mi osservava, perché con un semplice, con due o tre lettere, ho, sono riuscito a evocare lo spirito della pianta, senza nemmeno pensarci. Allora ovviamente mi guardava molto incuriosito, però ovviamente è chiaro che magari dice cosa vuoi, no? Allora, essendo mi accorto del discorso, ho fatto una semplice benedizione, con le parole giuste, una grande benedizione affinché Dio benedica lo spirito della malva. È stato bellissimo e sono andato via. Ora, questa semplice esperienza, uno dice, ma te lo sei immaginato, tutta fantasia, tutta questa... Non è fantasia. Sono i mondi degli spiriti, io non cercavo niente di tutto ciò, io nemmeno aspettavo niente di tutto ciò, mica stavo facendo un lavoro per contattare lo spirito della pianta, assolutamente. Quindi queste percezioni però sono possibili solo se liberate il vostro inconscio, piano piano e gli permettete di esistere. Allora, la pratica che vi volevo dare, velocemente, è questa qua. Quando... Allora, vi dovete prendere 10 minuti di completo isolamento da tutto quanto. Niente vi deve disturbare. State pure... Ok, se volete sedervi, sedetevi, però non state che state seduti tutti i 10 minuti. Allora, potete farlo in piedi, potete farlo seduti. Partite per esempio da seduti. Chiudete semplicemente gli occhi e sprofondate dentro. Basta, la soggettività in questo momento non esiste più, io mi occupo della mia soggettività. Allora, sprofondate dentro e lasciate affiorare, affiorare tutte quelle bellezze di percezione di contenuti che ci sono dentro di voi, ma c'è un, un abisso, c'è cioè tantissime cose, piano piano, lasciateli liberi, capito? Perché quello che si fa è tenere tutto fermo come una pentola a pressione. Non si ascolta mai metà di noi stessi, capite? La nostra parte ehm, irrazionale, la nostra parte inconscia, non la ascoltiamo mai. Allora, lasciatela affiorare come fosse un bellissimo animale selvaggio che sta finalmente, gli è permesso. Finalmente non gli dite tu sei maledetto, tu sei cattivo, tu vattene, tu non sei adatto. Tu... No, finalmente, per la prima volta, sprofondando dentro, gli permettete di esserci. Basta, lasciate che tutto fluisca così. Sentirete, non è nella testa, eh. è in tutto il corpo, sentirete l'energia di tutto il corpo che parte, sale, è il nefesh che si attiva, perché per la prima volta gli date attenzione. Dopo pochi minuti, Rimanete in questa... Allora, se una persona non ha l'attenzione molto sviluppata, gli verrà da dormire è pace. e pace. Per 3-4 giorni è così, però poi passa subito questo discorso. Perché siete troppo intontiti, capito? Ma non vi preoccupate, continuate ogni giorno, non passate giorno che per 15 minuti non siete in contatto con la vostra soggettività. Allora, ascoltate quando sono passati 2-3 minuti in cui voi avete attivato questa percezione, cioè dall'altro lato vi siete staccati, arrivo, vi siete staccati dalla... arrivo dalla, dalla um, oggettività e devo andare adesso, dalla oggettività vi siete staccati, quindi però ci servono 3-4 minuti per staccarsi, è come se, ecco, alzatevi in piedi, e fate una specie di danza a occhi chiusi lasciando che il corpo si muova completamente, ok? Allora il corpo si muove come una danza però non è pilotata, lasciate che tutta questa forza, tutto questo inconscio completo di tutta la vostra vita, o adesso, ora, Danza completamente e iniziate a osservare la bellezza di questo lato di voi stessi, lasciate libero questa meraviglia di voi stessi, capite? Ecco, sprofondando così, iniziando a lasciare libera la soggettività di voi stessi, piano piano il mondo non è più uguale, perché dietro a tutte le cose che accadono, dietro alla semplice pianta, dietro alla semplice roccia, voi percepite altro, percepite altro. Percepite il mondo spirituale che sta dietro ogni piccola apparenza materiale, questo è quanto, ma la strada è quella dentro di voi, iniziare a sprofondare dentro per la prima volta, liberando così il vostro potere, il vostro potere, lasciate che esista. C'è molto da imparare, ma si impara soltanto facendolo e praticando. Benedizione a tutti quanti voi, vi auguro di vivere una vita piena.